Sì, grazie Presidente, anche meno per consegnare il voto di astensione su questa mozione specificando perché per quanto riguarda l'impegno eh, numero uno in realtà mh, chiede, eh, il, non spiegato il meno, comunque chiede di fare un censimento delle fontanelle che in realtà sono 2780 e non il numero che ha riportato nella mozione ma dettagli. Eh, è già stato fatto dalla eh, società CEA SPA che come tutti sanno gestisce il servizio idrico integrato con tanto non solo di applicazione ma esiste anche sul sito proprio della CEA la, la mappa virtuale dove si possono inserire la via, il CAP per ricercare sia le fontanelle che le famose fontanelle tech denominate le casette dell'acqua. Per quanto riguarda il punto 2 eh, sappiamo che eh, ACEA si sta prodigando ed è testimone anche eh, l'investimento eh, abbondante che ha eh, effettuato nel proprio piano industriale, non solo nella eh, ristrutturazione delle, mh, della rete eh, industriale ma anche nella fattispecie nella manutenzione delle fontanelle eh, danneggiate. Eh, poi per il punto numero tre è evidente che la sia la fontanella pubblica che il, eh, nasone, la, scusate, la casetta dell'acqua già da sole di per sé dovrebbero incentivare alla riduzione della plastica a favore della eh, borraccia, che insomma, non è così pesante come da portare dietro come testimonia invece il consigliere Figliomeni. Quindi consegniamo il voto di astensione. Grazie.